Ma Intanto eh, l'importanza dei dati che la Camera di Commercio ha a disposizione perché noi, eh, intanto il nostro nome è vero è Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura e raccogliamo appunto i dati per legge, siamo i depositari dei dati di tutte le imprese eh, del Torinese. Questa è un'enorme eh, massa di informazioni che molto spesso non è, uno conosciuta e due si fatica a mettere a disposizione. Eh, la, con l'accordo di oggi eh, mettiamo a disposizione questi dati in un formato leggibile e consultabile attraverso una piattaforma realizzata ad hoc e li incrociamo anche con i dati dell'Inps, quindi saranno eh, collegati non soltanto i dati delle imprese ma anche i dati dei dipendenti, quindi una, una forma per leggere una forma utile e semplice per leggere i dati del territorio e magari impostare, eh, studiare politiche eh, sul, sull'occupazione, sullo sviluppo e quant'altro. È un primo passo perché abbiamo, firmiamo con CGL l'accordo di oggi ma è eh, appunto un accordo aperto a cui potranno aderire anche altre sigle sindacali ma anche, anche le associazioni datoriali. Intanto è una fotografia eh, complicata, nel senso che sono molte eh, le imprese, sono molti gli occupati distribuiti in maniera eh, diversa, diciamo non negativissima dal, da, da, una prima, da una prima lettura, anche se i dati sono fermi al terzo trimestre.